Gentili studentesse e studenti, Stimati colleghi e colleghe, Stimatissimo lettore Conway, Con grande piacere che vi presento il coro della Davington Devington, questa sera ci esibiremo in due pezzi. Il primo è l'inno che voi tutti conoscete e cantate con orgoglio, Questa sera, però lo sentiremo dalla più bella voce della Davington quest'anno, facciamo un applauso al coro della Devington e a Miss Britton down